Bentornati a tutti, ragazzi, e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Nova Electric Studios. Intanto si apre Song, non chiedetemi perché, io non l'ho fatto partire, ma va bene è lo stesso. Allora, ehm, usciranno a breve, appena adesso questo lo sto registrando, quindi tra poco uscirà due video insieme, usciranno. Che saranno eh, una è la cattura di New e uno la lotta contro Luya. allora recentemente è uscito un aggiornamento di Pokemon Go dove eh, ci sono delle ricerche da fare e alla fine c'è un pacchetto speciale a quanto ho capito in questo pacchetto speciale uno che gli ho chiesto di fare che era in America, un nostro amico ha fatto la registrazione, ha trovato Mew e quindi Oggi vi porto questo video qua. Quindi, senza perderci in chiacchiere, andiamo subito a vedere come è andata la cattura. Allora, qua ci prepariamo e vediamo. Ok. Eh. Primo, due. Per pochissimo due, ne mancava uno. Ed è pure invisibile. Mm. Quando colpisci diventa visibile, cioè fantastico. 1 2 2 3 l'ha preso, l'ha preso. Allora, con due tiri siamo riusciti. Quindi, eventualmente, quando ci sarà, potrei provare a prenderlo anch'io. Qui vediamo, abbiamo visto in questo momento che aveva tutti i leggendari. Quindi, fortunato lui. Vabbè. Mm cosa abbiamo poi vediamo eh... c'ha delle mosse discrete è 1300 se trova livello superiore è ancora meglio vabbè e ne ha 6 <coughs> quindi significa che ne ha trovati 2 sì. perché se ne ha 6 sono 3 caravelle ne da 6 6 3 quindi eh... <coughs> Qui vediamo che l'ha anche rinominato con 100, che non chiedetemi perché Vabbè, fa parte della squadra gialla, quindi probabilmente quello sarà il motivo, non lo so. Non chiedetemelo perché veramente non lo so, comunque fatemi sapere cosa ne pensate, porto le mie esperienze di cattura e fatemi sapere cosa... Volete che prenda, se prende leggendari o no, leggendari. Ho scoperto che a breve ce ne avrò uno anch'io, forse. Quindi, per uh, questo episodio è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, eh, lasciare dei commenti, spolliciare in giro. Io vi metto qui, qua da qualche parte, in giro per il video, il uh, scorso video che ho fatto sulla lotta contro Requaza per chi non l'avesse visto vado a vedersela e vi consiglio di seguire tutto il video fino in fondo perché può darsi che in alcuni video inserisca de... o potrei mettere anche degli easter egg fi... al fine video oppure delle informazioni in più sempre a fine video dopo la sigla finale dopo i titoli di coda tutte alla fine metto una clip extra di solito. Quindi vi consiglio di seguire il video, fino in fondo per questo episodio è tutto, un saluto di ciao!